Questa è la Mitsuno Wave Neo Ultra che rappresenta una scarpa con vocazione ecologica che consente a noi podisti amatori di correre tutte le distanze, soprattutto correndo lentamente, ha un'ammortizzazione davvero fantastica e nei prossimi minuti spieghiamo a chi sono adatte. Ma per capirlo come al solito partiamo dalle specifiche, stiamo parlando di una scarpa di circa 300 grammi Drop 8. 39 mm nel tallone, 31 mm nell'avampiede, la presenza copiosa di gomma si fa notare, stiamo parlando di un'intersuola Energy che è molto più morbida rispetto invece a quella che avevamo visto sulle scarpe Mitsuno di qualche anno fa. Senza voler necessariamente banalizzare la scarpa, stiamo parlando di una versione estrema delle Sky 6 che sono appena uscite sul mercato, in realtà questa scarpa ha un dna unico derivato soprattutto dalla sua vocazione ecologica, ha una tomaia in nit molto strecciante che però nella parte posteriore dei punti di struttura molto ben organizzati che la rendono un po più stabile invece rispetto alla versione delle Wind. Tra l'altro sarebbe davvero molto flessibile se vi iscriveste al canale per non perdere ulteriori recensioni che in casa Mitsuno Pioveranno copiose nei prossimi giorni, sicuramente quella delle Mitsuno Wave Rider 26, delle quali ovviamente abbiamo già fatto l'unboxing. La mia opinione di questa scarpa è sicuramente positiva, la utilizzerei soprattutto per quei lenti rigeneranti che di solito eh, cerchiamo noi podisti amatori di evitare, ma che servono come il pane e soprattutto per migliorare la capillarizzazione. Lascio comunque la parola ad Andrea con il quale abbiamo raccontato in dettaglio tutte le caratteristiche, i pregi e i difetti di questa scarpa. Andrea, a chi sono adatte queste Mitsuno Neo Ultra che abbiamo testato per oltre un mese in Vallolone e in altri posti? Ciao a tutti, ciao Max. Uh... Pi mi sembra di più di un mese l'abbiamo testata questo sbaglio secondo me è una scarpa top uh, per atleti un po' più pesantini ma anche per corso sedente rigeneranti per atleti un po' più leggeri quindi secondo me Uh, più per atleti sopra i 75 kg, ma anche per quelli che ne pesano di meno, cioè per dire io non mi sono trovato male a fare le corse lente, cioè anzi, quando avevo cioè, voglia di un po' più di riposo, ho una scarpa così top. Invece Andrea, a livello di energy, in questo caso è eh, super presente la intersuola eh, di casa Mitsuno dal 2020, come l'hai vista e soprattutto Cosa ne pensi del fatto che nell'avampiede ci sono 31 mm? Diciamo che atleti come me che corrono di avampiede abbiamo sempre fatto fatica a trovare una scarpa uh, protettiva nell'avampiede. Beh, questa qua ha tantissima schiuma ovunque, quindi questo è già buono. Però, in effetti, un avampiede così bello protetto, secondo me, anzi, non è per niente banale nelle corse di recupero e per atleti che fanno una badilata di chilometri. E a livello di durometro, come l'hai vista, è più morbida, o più reattiva e eh, soprattutto. A chi la raccomanderesti? Durometro, vi sta venendo qualche battuta scabrosa, ma eviterò di farla. Dai, guarda, è morbidissima, è morbida anche quando la usi. Se io, davvero, continuo a dirla, adesso sono un po' ripetitivo. Chiamava Mizuno, la amava perché era molto dura l'intersuola, e adesso è diventata bella morbida. Praticamente non c'entrano più, più niente con le, con le, vecchie, con le vecchie Mizuno. Per me è un fatto positivo perché davvero mi piace molto questa, questa nuova Intersuola questa morbidezza e, e comunque anche se è morbida non è, è cicca e, e soprattutto uh, non fa cedere il piede quindi secondo me è top perché ultimamente comunque le scarpe troppo morbide stavano facendo cedere un po' troppo il piede e invece queste qua no quindi sono, sono stabili Paradossalmente la tomaia, secondo me è migliore rispetto a quella delle Wind, cosa ne pensi e che sensazione ti ha dato? Nee, forse un po' meglio sì perché il piede andava in giro un po' di meno, cioè beh, guarda qua c'è cioè un pochino più di, di rinforzo esatto, ma niente, niente di che, cioè guarda, guarda come si spiaccica: uh, non, è, non è proprio una tomaia che amo in generale quella in NIT, però sì è meglio di quell'altra. Cosa ne pensi a livello di allacciatura e eh, soprattutto come hai visto il tallone? Il tallone l'ho visto con gli occhi. <ride> no, ascoltami, le, la lacciatura è l'altro problema, diciamo, con una tomaia così morbida dopo devi sempre tirare tanto le, i lacci, ti, ti tira troppo dopo sul, sul dorso del piede, eh, quindi a me non fa impazzire. Forse per chi porta le scarpe un po' più larghine. La zona del tallone, guardala qua come è morbida, eh, diventa un po' dura solamente gli ultimi 2 centimetri, per il resto c'è cioè, poca poca protezione eh, con la conchiglia nel tallone quindi a livello di stabilità la suggerisci soltanto per atleti neutri che però comunque vogliano eh, riposarsi in una corsa lenta sì assolutamente scarpe da, da atleti neutri Peccato perché davvero, secondo me, con una tomaia diversa avrebbero fatto una scarpa completa per tutti. Ottima schiuma e una tomaia più rinforzata era davvero top. A livello di battistrada non è cambiato molto rispetto a quello delle wind, anche se in realtà sono stati adottati degli anelli circolari che di fatto consentono comunque un'ottima trazione anche in queste giornate di pioggia. Ma torniamo alla recensione per parlare del wave. È una piastra diversa da quella che c'era ai tempi, è più, più lineare, diciamo non fatta d'onda, dovrebbe, dovrebbe solo donare stabilità, non credo che sia inserita per, per una propulsione. Invece Andrea, secondo te a chi sono adatte queste scarpe e a che ritmi le consiglieresti? Ma i ritmi non mi farei paranoia, diciamo i ritmi da, dal lento svelto al lento al rigenerante quindi utilizzo, più che, più che i ritmi li utilizzerei per, uh, per i lenti, lenti rigeneranti, i lenti svelti comunque roba che non, è, non sono lavori a chi sono adatte, ripeto, secondo me a tutti gli atleti strizzano un po' di più l'occhio ad atleti un po' più pesantini sempre stanno un pochino accorti alla, alla tua Maya che è un po' ballerina suggeriresti ovviamente non l'abbiamo ancora provata queste ultra oppure le Sky 6 che sono appena uscite e delle quali sicuramente nei prossimi giorni faremo un test completo diciamo che queste qua rispetto alle Sky sono un pochino più veloci sono un po' meno stabili forse per un atleta un po' più ciccio potrebbero andare, andare bene queste qua per fare i lavoretti e invece le scagli per i limiti. Dal tuo punto di vista stesso numero o mezzo numero in meno, visto che questa tomaia è comunque molto elastica? Vedo che anche te, l'ultima volta le usate te, sono strette, tirato ai lacci di brutto. Ok, mi ricordo, sono, larghe, sono la, larghe anche a me, quindi il tuo numero e quindi direi un numero in meno mi sa. mezzo numero in meno ci sta quindi nel mio caso un 8,5 no un 9 invece che un 9,5 Sì, poi chiaramente sappiamo che il numero europeo di Mitsuno è leggermente diverso rispetto a quello degli altri marchi quindi metterò in sovraimpressione la tabella comparativa per, per aiutarvi a scegliere dobbiamo fare una petizione e togliere la misura EUR e quella UK che, che davvero sono inutili Uh, se non delle terie perché davvero cambiano sono come le scale di Harry Potter gli piace cambiare uh, io continuo a dire fidatevi del, anzi fidatevi dovete basarvi sull'US e sulla misura quella lì cos'è che è giapponese in centimetri, in centimetri. Sì. però aspetta cos'è che Adidas che scrive GPN che dovrebbe essere Japan? Sì, lì inizia a essere un po', un po diverso. Uh, va bene, grazie Andrea, stay strong, keep running Iscrivetevi al canale, noi andiamo a berci un, un coffee O se preferisci, a dar da mangiare al coniglio O, o, o a mangiare il coniglio Io il caffè adesso me lo perso addosso se lo beviamo Ah, e scusami, i caffè non stanno più arrivando, mi sembra, ho sbaglio Ma tu, uh, ti, hai fatto il militare oppure sei uh, iscritto in una a, a squadra dell'esercito. Qualcuno mi ha dato cose che mi ha detto Bugiardo, qualcuno che vi conosce perché sa che non l'ho fatto il militare. Questa maglietta qua è original e me l'hanno regalata la Maratona di Firenze. Gli unici due italiani pretendenti al titolo di primo italiano a Firenze eravamo io e Ricatti e quindi ero ero giù invitato come elite, poi vabbè mi ha, mi ha abbattuto il Buon Agi che hanno fermato per dopo un poco tempo fa. Uh, e niente mi hanno regalato questa maglietta e, e mi sa porto con, con Piretti perché mi piace va bene grazie Andrea ci vediamo alla prossima ciao ciao